È il suo affaccio in superficie, una vera miniera di carbone con carrelli in ferro massiccio e letto in movimento per raggiungere la frontiera della tua coscienza. I tuoi pensieri più neri e profondi si agitano nell'immaginazione. Ora hai varcato l'ingresso e, quasi per accertarti, hai trovato il luogo magico per le tue notti in bianco coniugate alle bocche del desiderio.